sono le 9:05, la gente ha visto le Possiamo cose. Solo in diretta su Facebook, se andate. Non... No. Eccoci di nuovo. Scusate, ma non riuscivo a vedere i commenti ed era saltato tutto e quindi anche io sclero male a volte. Mi dispiace tantissimo, scusate e siamo tornati e adesso dovrei poter leggere i commenti, quindi mano a mano che entra... Grazie perché siete bellissime, alcune persone mi hanno scritto per dirmi «Si vede tutto!» mentre io correvo di qua e di là. Ho chiamato mio figlio per cercare di farmi sistemare la cosa, grazie. E scusate, vi dico una cosa, perché sapete io mh, parlo sempre onestamente e chi sta nella community lo sa, sono emozionatissima per questa live... E non lo so, per, cioè lo scoprirò forse domani, però sono emozionata un po' perché su Instagram non sono mai andata in live, anche se ho fatto tantissime live su Facebook e quindi grazie Marianna, ehm, ero, eh, cioè, mi sono preoccupata del fatto di non poter leggere i vostri commenti, però ero proprio emozionata io, ma tantissimo. In ansia, ecco quindi anche chi per il mio lavoro ha l'ansia e sclera male quando le cose vanno male. Comunque ricominciamo da capo. Intanto, benvenuti adesso vi leggo ciao Marianna, Emi, Roberta, ciao a tutti. E, ciao Loredana e chi non riesco a salutare, che non ho visto, vi bacio tutti. E, ecco. Um, Inizio dicendovi questo, che eh, probabilmente anche l'emozione è legata al fatto che stasera ehm, eh, il tema mi interessa molto, perché eh, in qualche modo ripreparando questo tema, che come capite bene, io ho scritto un libro sulla storia di Cenerentola, quindi capite che è qualcosa che mi sta molto molto a cuore, Um, io mi chiedo sempre ma com'è che tratto certe cose ciao elisabetta com'è che mi occupo di certi temi non è un caso no che um, cerchiamo decido di <ride> ciao francesca grazie decido di approfondire delle cose eh, piuttosto che altre beh um, è perché eh, proprio ripreparando la live ho pensato a quando è stata Francesca, amico, io tantissimo sono umana, lo sapete eh, eh, la prima volta che eh, ho compreso di stare all'interno di una relazione tossica e non è successo molto tempo fa è successo un 3-4 anni fa è stata una delle cose più dolorose che io abbia provato nella mia vita a livello relazionale perché perché eh, ciao liliana benvenuta perché in qualche modo per quanto noi possiamo essere preparati non siamo mai pronti a ehm, stare in una relazione tossica che fino a poco tempo prima è stata una relazione sana buona in qualche modo no eh, questo succede, la fatica di riconoscere la tossicità è più alta, più grande nel momento in cui ci troviamo appunto accanto ad una persona a cui vogliamo un gran bene, a cui abbiamo voluto bene, a cui abbiamo fatto del bene e che in qualche modo ci ha fatto del bene. Questa cosa è molto più diffusa di quello che pensiamo ehm, e credo che se ognuno guarda la sua vita, riconosce questo tipo di difficoltà questo tipo di esperienza per cui una relazione che prima era una relazione definita come buona sana poi nel tempo per vari motivi si è trasformata in una relazione tossica bene ehm, quindi il primo passo è accettare il fatto che quella relazione non è più buona per te capite quanto è complicato e se non lo riconosci, um, se non riconosci che quella relazione non è più buona per te, se non farei qualcosa, beh, tu starei peggio. Ecco, um, in questi giorni, ripensando ai contenuti di, di questa live di stasera, ho ricontattato quel periodo in cui davvero i fatti erano tutti a dimostrazione dell'idea che quella relazione era diventata demotivante ma io ci ho messo tempo a capire e stasera mh, io mi auguro che chi sta qui che ascolta l'intento della live È questo non è quello il mio intento, non è quello che voi possiate andare a dare la caccia um, a chi nella vostra vita è tossico intanto ogni volta che si parla di questo tema è molto utile riflettere su noi stessi e chiederci ma io come mi comporto con gli altri? Perché anche noi possiamo essere tossici e io lo sono stata in passato e oggi sto ben attenta a cercare di non attuare comportamenti di questo tipo, ok? L'intento è quello che possiamo fare un po' uno screen di quello che ci succede e comprendere cosa possiamo fare noi perché noi possiamo fare molto quando siamo immersi in una relazione che diventa demotivante. Stasera non parleremo delle relazioni tossiche in generale, ok? Ciao Cecilia Pavone! Ma parleremo di una tipologia di relazione demotivante che è quella che vive Cenerentola che è, quella, um, che è uh, costellata da questo sentimento così riprovevole eppure così diffuso, che è l'invidia. Mm. Um, l'invidia, quella vera, è qualcosa di altamente distruttivo, e chi l'ha vissuto lo sa, è distruttivo per chi la prova e per chi ne è oggetto. Ok? Ciao Rosamaria, buonasera. Ehm, è dannosa e pericolosa, tanto più le persone coinvolte sono vicine e sono in qualche modo intime, si vogliono bene. Ehm, perché è difficile prendere consapevolezza che qualcuno vicino a te, lo stesso discorso che dicevo all'inizio, che in qualche modo può essere distruttivo con te. Sapete che io mi occupo di fiabe e mi piacciono le storie in generale. Credo che con le storie ne riusciamo a capire le cose molto più in fretta che con le teorie che spesso anche noi professionisti tiriamo fuori, no? con tutto il rispetto per le teorie che sono fondamentali. Però guardate un po' le storie... Sulla nascita del mondo, per esempio, no? Il primo sentimento difficile da gestire che compare, per esempio nella Bibbia, è l'invidia. Caino uccide Abele. E nella maggior parte delle fiabe c'è qualcuno che invidia qualcun altro e la fiaba, il, la protagonista, il protagonista... Prende l'avvio a tutta la sua storia evolutiva dall'invidia. La matrigna invidia Biancaneve. Le sorellastre invidiano Cenerentola. C'è sempre qualcuno che è molto vicino alla persona, al protagonista in questione, che pensa che l'altro gli stia togliendo qualcosa. È molto sottile il discorso ma anche molto comune io penso che tu mi togli qualcosa ciao sergio e lo pensava caino di Abele, lo pensava la matrigna di biancaneve tu mi togli il primato della bellezza e in qualche modo è come se ci sono dei momenti della nostra vita in cui noi arriviamo a pensare che un altro abbia così tanto più di noi da essere irraggiungibile, da toglierci una possibilità che noi non avremo mai, sto parlando dal lato di quando noi invidiamo, ebbene questo fatto di non avere la possibilità di accedere a qualcosa di buono, fa pensare all'invidioso che sia meglio far fuori la persona che ha quella cosa che lei, che lui tanto vorrebbe. Mm? E ora ve lo dirò un po' meglio, ok? Eh Stefania Laugeni, non ci volevo credere, vedete la, la prima cosa che emerge è che quando noi siamo invidiati siamo increduli l'invidiato è sempre un po incredulo non ci crede mai che è davvero invidiato ehm, l'invidia sorge lì dove c'è maggiore vicinanza è brutto lo so ma è proprio così ciao franceschina Intanto saluto pure quelli che stanno su instagram ciao ehm, è proprio così cioè l'invidia nasce quella veramente distruttiva che fa male davvero non è quella dei lontani è quella dei vicini ok e stasera vi dirò cercando di fare un po di sintesi eh, che cos'è l'invidia e poi che cosa ne fa cenerentola dell'invidia allora che cos'è l'invidia eh, è qualcosa che viene nominato raramente è un sentimento di cui si parla poco perché è qualcosa che ha a che fare con eh, un'emozione riprovevole quasi no eh, chi è che facilmente parla bene dell'invidia tutti conosciamo l'invidia o da invidiosi o da invidiato entrambi, perché ehm, io faccio sempre fatica quando le persone mi dicono ah io non sono mai stato invidiato o ah io non sono mai stato invidioso, io ho conosciuto entrambe le posizioni, eh, posso dire che quando ho invidiato e quando anche sono stata invidiata non ero consapevole, appena ho preso consapevolezza ho iniziato ad agire delle cose diverse, però è un sentimento umano, talmente umano, che parte da Caino e da Bele. Quindi intanto la chiave è non scandalizziamoci perché fa parte dell'essere umano, invidiare e quindi poi essere invidiati. Ehm, perché si parla poco di questo sentimento? Perché è qualcosa di altamente distruttivo e pericoloso e quindi ci fa... Una gran paura la maggior parte dei riti popolari legati alla superstizione, legati un po' a, appunto a una religione che cade verso la superstizione, sono riti per scacciare l'invidia degli altri. Pensate quanto è, ehm, è forte la sensazione di essere in pericolo quando subiamo l'invidia di qualcuno. Eh, sapete, l'invidia è qualcosa che ci rode dentro, ci brucia, fa male a chi è invidiato, ma fa malissimo anche all'invidioso. Ed è un peccato che ha a che fare con la vista. In video vuol dire guardare male, storto, ok? Eh, alessia mare bianco e eh sì cioè, è successo anche a me questo e, evidentemente questa persona era consapevole mi auguro che l'abbia detto perché cercava di lavorarci su stasera vi dirò qualcosa e, è una persona che guarda solo quando noi invidiamo siamo capaci di guardare solo fuori e di non guardarci dentro cioè non abbiamo la capacità di eh, guardare a cosa ci sta succedendo, siamo molto concentrati sugli altri, pochissimo, niente su noi stessi. Dante nel, nel Purgatorio eh, rappresenta gli invidiosi come persone che hanno gli occhi cuciti con il filo di ferro, che impedisce loro di guardare fuori, il contrappasso, diciamo così, è quello di non poter più tirare fuori quello sguardo malevolo. Capite quanto è eh, dura questa immagine? E poi diremo qualcosa sullo sguardo. L'invidioso dice questo, se io non posso avere qualcosa, nessuno deve avere qualcosa l'invidioso vive questa dinamica fondamentale, pensa di sì Marta, Marta da Instagram chiede se si può trasformare l'invidia in qualcosa di positivo, sì, ora ve lo racconto, questa live è incentrata proprio su questo, perché tu che stai ascoltando, che tu percepisca di essere invidiato, invidiata o invidioso, invidiosa di qualcuno, ci puoi fare qualcosa di buono con questa esperienza. Dipende da te, da cosa decidi di farci. Eh, chi è invidiato disperde le sue energie. Andiamo a Cenerentola. Eh, io mi riferisco alla Cenerentola di Perrault e quindi è una delle versioni originali della Fiaba. Però possiate, potete pensare anche alle sorellastre di Cenerentola in Disney, no? Allora, ehm, che cosa fanno Anastasia e Genoveffa? Passano tutto il tempo a lamentarsi, a frignare, ok? Eh, Marianna Tavarilli, sei, sei piuttosto sicura di essere invidiata. Eh, ora stasera forse capirei delle cose, anche rispetto a come ti senti tu su questo, eh? Bene. Um, loro passano tutto il tempo a lamentarsi e a tormentare Cenerentola. Prima caratteristica della persona invidiosa è una persona che perde, e sperpera un sacco di energie a cercare di eh, danneggiare gli altri, prendersela con gli altri, sono persone che si lamentano, ok? Perché si sentono vittime, deprivate di qualcosa. Quindi non usano le loro energie per perseguire i loro obiettivi, il loro bene. Usano le loro energie per, ehm, in qualche modo, appunto prendersela con gli altri. E eh, l'invidioso e le sorellastre credono veramente di non aver accesso al bene, cioè come se um, gli aspetti positivi della vita a loro non arriveranno mai, loro non guadagneranno mai quello che desiderano, non avranno mai accesso alle relazioni che desiderano, non faranno mai la vacanza dei loro sogni e quindi invidiano chi riesce a fare queste cose perché credono fermamente che loro non ce la faranno mai, capite? Idolina, buonasera da piccola con mia cugina, ci siamo confessate l'una all'altra, con l'altra la cosa che una invidiava all'altra, abbiamo azzerato i conflitti. Lì l'invidia era già passata se ve lo siete detto, evidentemente non era un livello così alto e poi forse, eh, ok, da piccole, quindi immag immagino non eravate bambine in qualche modo e... Sapete, la persona invidiosa, io dico sempre chi mi conosce lo sa, non è eh, cattiva, è orfana di luce. Che vuol dire? Sono persone che hanno perso la percezione di potersi avvicinare al bene nella loro vita. Eh, sono convinte che a loro non toccherà mai come se il bene e le cose belle fossero legate a una fortuna che loro non possono controllare. Allora, eh, in questo caso le due sorellastre sono le prime vittime di questa invidia perché poi l'invidia genera un grande ritorno negativo sulle persone stesse. E come sono le sorellastre? Bruttissime. E in qualche modo aspre eh, disney rappresenta le rappresenta anche con una voce fastidiosa quindi questa bruttezza in realtà è, è sì dolina l'invidia nasconde più che una forma di insicurezza davvero la percezione di essere deprivati del bene cioè a me il bene non mi spetta è un po questo quello che dice l'invidioso Ok, uh, se resta fermo lì, se non fa un lavoro stasera, cerchiamo di illuminare questa cosa, um, così di, dicendo come ci si può spostare hm? perché può capitare a tutti di invidiare, soprattutto nei momenti in cui ci sentiamo che la vita ci ha tolto delle cose. Ok, um, le, le sorellastre, dicevo, sono uh, pagano esse stesse il prezzo quindi questa bruttezza. È il simbolo di una diciamo così di una miseria interiore ok e in più se ci pensate queste due ragazze hanno una eh, madre che a loro volta a sua volta è davvero poco amorevole cioè non è supportante nei confronti delle figlie non dona amore pensate che eh, che l'impidezza in questa narrazione dove è evidente che chi invidia lo fa perché gli è mancato l'amore primario e in qualche modo non è detto che tutte le persone invidiose ci abbiano avuto una madre come la matrigna di Cenerentola ma è evidente che sono persone alle quali o è mancato l'amore in passato oppure in questo momento hanno poco amore, hanno poco frutto dalla loro vita. Ma pensate, ognuno pensi per sé. Quando è che vi è capitato di invidiare gli altri? Probabilmente quando vi trovavate in un momento down, dove avete sbagliato strategia di sguardo, io dico. E tra poco vi dirò che vuol dire sbagliare la strategia dello sguardo, ok? Però che invidia è mancante. O pensa di esserlo totalmente, veramente convinto di essere totalmente mancante. Angela, è così, Angela, che bello che tu, guarda, ti dico una cosa, se tu lo dici, perché Angela dice verissimo, sono arrivata ad invidiare pur essendo felice per il bene degli altri, non lo sei totalmente se dici questo, poi tu sei quello che senti, io non lo so perché non ti conosco, però... Ascolta, perché è probabile che tu riconosca che forse sei in un momento di forte mancanza, ok? E, e che però tu possa trovare un modo per uscire da questa cosa. Ok. E, diciamo che le sorellastre hanno tutti i sintomi di chi in qualche modo è stato deprivato dell'amore della tenerezza della presenza proprio a livello originario qui si parla della madre però ripeto molte volte che diamo nell'invidia perché c'è qualcosa che ci manca in quel momento ok ehm, tra l'altro cosa fanno le sorellastre ma anche chi sta lì ad invidiare appunto spreca l'energia e quindi invece di prodigarsi per procurarsi quello che gli manca, eh, usano eh, quella mancanza per accusare il mondo di qualcosa che non viene loro dato. E quindi il mondo è sempre più... gli altri sono sempre più ricchi, più felici, più soddisfatti di loro, ok? Eh, tra l'altro chi è... chi nutre l'invidia e tende a farlo in abbondanza, nutre anche una profonda rabbia, Um, e perché Perché la rabbia non è solo verso l'altro che c'è quello che io non ho la rabbia è anche verso me stessa se sono io che invidio perché l'altro mi ricorda il coraggio che io non ho avuto di fare qualcosa per esempio se io non avessi pubblicato nemmeno un libro è probabile che per la mia passione per la scrittura oggi potrei invidiare qualcuno che ha pubblicato se io mi ritengo incapace di fare questo passo e capite che guardare a chi sta invidiando e non mi ricordo il nome della persona di prima forse angela eh, che diceva io invidio eh, guarda chi in questo momento guardi con un po di invidia e chiediti ma forse quella persona ha realizzato qualcosa che io volevo realizzare è sicuro che sono fuori tempo per fare quella cosa è uno specchio per vedere per fare il volo che non ho avuto il coraggio di fare io mi svela ecco perché poi um, e molte volte chi invidia arriva anche ad odiare la persona che invidia, perché ti ricorda quello che tu non hai fatto, o non hai ancora avuto il coraggio di fare. Mm? Elisa, non tutte le ah certo, allora ovviamente non è che tutte le persone che non sono state amate diventano invidiose, assolutamente no, anche perché il non amore ha così tante declinazioni, quindi grazie per quello che dici, e, e sai il discorso di diventare le vittime o meno degli invidiosi. Se le sorellastre hanno avuto una madre cattiva nella fiaba, la matrigna è un simbolo di una madre incapace di dare amore in modo sano, Cenerentola era un'orfana. Anche lei era mancante d'amore, quindi sono vere entrambe le cose. E, e in qualche modo eh, questa fiaba racconta di come, si di come due tipi di persone reagiscono alla mancanza. Le sorellastre ci fanno qualcosa con la mancanza, Cenerentola ci fa altro. E questa è la cosa che io ritengo illuminante di questo racconto. In che cosa sta la differenza? Tra, eh, per l'invidioso se vuole cambiare il passo sta nello sguardo perché se io guardo qualcuno eh, e che ha ottenuto un successo che ha realizzato qualcosa eh, che ha fatto eh, delle cose che io ritengo belle nella vita Posso guardarlo con invidia e quindi con un desiderio quasi di distruggere quel bene o con ammirazione. Ecco, Roberta dice, provo ammirazione, provare, quindi è un, un sentimento che va veramente, sta dall'altro capo dell'invidia perché è... L'ammirazione è il sentimento che accompagna il movimento dell'attrazione verso l'altro. e Invece l'invidia è un movimento di distruzione. Il verbo dell'ammirazione è attrarre. Si diventa un po' come calamite, ok? E ehm, invece quando invidiamo il, il desiderio è distruttivo ed è un allontanare il bene da sé. Quindi pensate, guardare qualcuno con uno sguardo di stupore e di ammirazione significa avere maggiori possibilità di eh, in qualche modo attrarre quelle caratteristiche a te e poter realizzare quella stessa cosa, forse nel tuo modo. Per questo l'ammirazione è un po' una terapia per chi invidia fare questo passaggio di sguardo guardare per ammirare e non per distruggere vediamo che dice Marianna Marianna su Facebook dice chi invidia lo fa perché pretende che gli altri abbiano il suo stesso percorso le sue stesse criticità se mai sono riuscito a ottenere qualcosa dopo un tot di tempo non accettano ah ok eh, eh, sì c'è anche questo no, io posso invidiare forse sono nella stessa posizione di un altro ma lo invidio perché ci è arrivato in un modo diverso dal mio e eh Marianne è così è così Gabriella intanto ciao e poi è così l'invidia da parte di un'amica e te ne sei accorta tardi lo so, eh, lo so. ci pensi ancora dopo anni eh, ora diciamo qualcosa su questo, ok? Ora diciamo qualcosa perché ehm, è rimasta irrisolta perché forse, eh, non so tu dopo cosa hai fatto, dopo quella chiusura, mm, ok? Eh, bene, quindi abbiamo detto che lo sguardo dell'ammirazione è uno sguardo costruttivo. Lo sguardo dell'invidia dell è uno sguardo distruttivo. Perché distruttivo? Come fa a distruggere lo sguardo di qualcuno? Scusate, ci tengo molto a dire questo perché altrimenti sembra che l'invidia sia una sorta di magheggio. Infatti, ehm, ripeto, tanto di, eh, ci sono tanti riti popolari sulla prevenzione o, su o sullo scacciare l'invidia ci sono i talismani ok intanto io non voglio dire niente ma i talismani non servono serve noi siamo il nostro talismano ehm, dov'è il nostro sguardo è il nostro talismano interiore ok e ehm, cosa fa l'invidioso fa una cosa tremenda mira a livellare l'altro verso il basso cioè quando invidia qualcuno cerca di distruggerlo attraverso la negazione del valore dell'altro quello che fa quello lì non vale niente ehm, attraverso l'ironia che diventa sarcasmo tende a far sentire ridicolo l'altro, soprattutto agli occhi dell'altro, a sminuire, a rendere insignificante, a denigrare, a disprezzare, a calunniare. Questa è una cosa molto diffusa sui social, molto. E, ehm, e questo ovviamente diventa molto dannoso se messo in atto in dosi massicce soprattutto se l'invidiato si aggancia ora lo, dice, lo diremo ecco Antonella Gaggiano. intanto ciao ed è vero eh, sì è un po gu guarda Cenerentola io credo che veramente fa questo l'arte è fare del dolore un talismano mm. che succede che Uh, a volte è davvero l'invidioso a come mira il fatto che l'invidiato arrivi alla sofferenza le sorellastre vietano a Cenerentola di andare al ballo fondamentalmente ok? e, um, e l'invidiato um, un po' diventa come il luogo di tutte le proiezioni del male della persona invidiosa tanto che la persona invidiosa pensa che l'altro, quello che fa, lo fa il suo splendere, il suo riuscire rispetto alla sua vita, ma anche il suo stesso esistere, sia una continua esposizione di ostilità nei suoi confronti. Come se la bellezza, i talenti, il successo, di qualcuno siano un'offesa verso l'altra persona che arriva a provare invidia perché percepisce questa cosa in modo distorto lo so che sembra molto strano ma è così come quando uno dice vedi tu l'hai fatto apposta ad essere più bravo di me ad aver vinto quella cosa e questo sapete è difficile Ok, da elaborare anche da vedere, perché io stesso ogni volta che dico questa cosa faccio un attimo così perché è, ehm, sembra molto molto perverso come discorso, però funziona così e chi ha vissuto la relazione con un invidioso e è stato invidiato viceversa lo sa che succede questo. I, i, I momenti di successo vengono interpretati come un dispetto per l'invidioso. E... Cenerentola, che cosa c'aveva da essere invidiata? <ride> Coperta di stracci, serva in casa propria, sporca di cenere. Non era ricca, macchinoni, vacanze... Non si faceva i selfie su Instagram e non faceva vedere che stava in posti lussuosi. Ma che ci aveva da invidiare Cenerentola? Cenerentola aveva da invidiare quello che davvero continua a essere invidiato in tutte le relazioni e cioè aveva un animo direzionato verso un intento di bene grande. Lei voleva andare al ballo. Aveva un animo, sì Maria Grazia Toto, esatto, era buona non significa che era fessa, perché Cenerentola non era fessa e non era nemmeno sfigata, era brava, brave, brava Rosa Maria Di Stefano, la leggerezza, la capacità di essere felice, la semplicità, ma io aggiungo perché altrimenti diventa un po' una sorta di fanciulla allegra che si accontenta, lei non si è accontentata, ok? E, diciamo che mh, lei in qualche modo vince grazie appunto alla sua capacità di essere centrata sul suo, sul suo desiderio di andare al ballo, Ehm ok cosa, cosa succede um, all'invidiato mm. diciamo quello che non funziona e dopo alla fine vi dico quello che fa cenerentola e che riesce a uscire fuori bene da questa situazione perché cenerentola è vincente e c'è un lieto fine per lei perché spesso per noi invece c'è una gran fatica Um, diciamo che l'invidiato vive una situazione faticosa cioè qualunque cosa fa non la risolve non so se vi è mai capitato soprattutto quando la persona invidiosa è vicina non è facile affrontare quella situazione um, a volte quando soprattutto la persona è una persona della famiglia, un amico vicino, prima qualcuno diceva, eh, qualcuno della cerchia lavorativa, eh, che, che fa l'invidiato? Cerca di attutire i toni, perché anche se non ha la dimostrazione, sente la carica distruttiva dell'altro. Prima Gabriella mi sembra diceva, un'amica me ne sono accorta dopo tre anni che aveva questa tendenza. E tu sei in quindi ci metti tempo a capire che sta succedendo quella cosa e cerchi a volte di migliorare la relazione con l'altro. Ma questo è inutile perché è come se tu volessi recuperare a qualcosa che hai fatto che non sai bene cos'è, che giustifica questi attacchi distruttivi che tu. Tu li senti quando ci sono, ma non sai perché ci sono e quindi cerchi di rabbonirti l'altro. Perché poi ogni volta che ci sono questi attacchi distruttivi, verbali, non verbali, il nostro tono dell'umore fa... scende e noi facciamo fatica, ok? Ehm, All'invidiato dopo un po' gli girano pure le scatole. Cioè quando qualcuno ti invidia, ragazzi, ma ti fa pure arrabbiare, no? Perché veramente è qualcuno che poi a un certo punto ti si mette contro. Quali sono le strategie proprio quelle che non sono da mettere in atto? Uno, fare le vittime. Cioè dire, eh, è tutta colpa mia, sono io che con questa persona non mi comporto correttamente. Quindi non vedere per niente l'invidia che c'è dall'altra parte, leggere tutto in un'ottica, il problema sono io e mi assumo tutta la responsabilità e questa cosa però non cambierà la situazione, ve lo posso garantire, io l'ho fatto, conosco un sacco di persone che l'hanno fatto come dice Gabriella, inutili, accuse distruttive su cose che io non riconoscevo quindi fare le vittime, cioè dire tutta colpa mia non funziona, non, vi sal non salverete la relazione. Vendicarsi, cioè dato che tu mi tratti male, allora ti tratto male pure io. Allora lo cerco di dirlo a tutti che tu sei una brutta persona e ricambio, divento pure io persecutore. Eh... <ride> Roberta, è vero, ho cercato di rabbonire non funziona e ora te lo dico che fare quello che c'è da fare è faticoso però funziona e, è come se quando voglio vendicarmi eh, poi vado nel mondo a dire quella persona invidiosa di me nemmeno questo funziona cioè ti mette nella stessa logica di vedere male Ok, di invidere e quindi non va, sapete, rispondere alla maldicenza con la maldicenza significa autointossicarsi il doppio, quindi anche questo non conviene, ok? Eh, eh, l'invidioso con lo scherzo sembra voler denigrare l'invidiato per nascondere il suo disagio edoline è così ma se siete dei grandi studiosi di invidia qua ci sono degli esperti stasera bene un'altra cosa che fanno gli invidiati è basta mi ritiro evito allora evito mh, di nascondere evito di mettermi in vista Cerco di non essere presente, di non incontrare questa persona, non farmi vedere, ma intanto alcune volte non è possibile perché l'altro fa parte della tua famiglia, fa parte del tuo lavoro, eh, è da ignorare, Marianna Tavarilli sarebbe anche da non incontrare, ma se lo devi incontrare... Il fatto è questo: che l'invidia non si può evitare. Partiamo da questo punto di vista. L'invidia è una roba che ha a che fare con l'essere umano e quindi funziona così, ok? Ecco mio padre, <ride> dice: grande lavoratore che ce entra lavorava tutto il giorno e le sorellasse non avevano nulla da fare, non avevano nulla da fare perché non avevano un obiettivo. Infatti, e questa è la psicologia dell'invidioso, non ha uno sguardo verso qualcosa di buono per sé e quindi si gira a guardare l'altro e cade nell'inganno dell'invidia. Eh, sapete qual è la tentazione estrema? Quella proprio nella quale non dobbiamo cadere se siamo invidiati, che è quella di decidere di sminuirci di non brillare più, di diventare persone a nostra volta buie per evitare l'invidia dell'altro e quindi incominciamo a dire ma dai io non sono poi così meglio di te, ma che cosa avrai mai da invidiarmi? guarda io sono peggio di te e iniziare a giocare a ribasso, a ribasso, a ribasso. Allora, se questa cosa succede, una tantum, ma se succede in una relazione vicina, bastano pochi mesi e voi vi ritrovate a rovinare le vostre cose preziose, che sono le vostre relazioni, i vostri talenti, quello che sapete fare, per evitare di offendere qualcuno che è nato offeso o che è stato offeso dalla vita e non è offeso dalla vostra bellezza da quello che sapete fare voi. Ha una lotta sua interna e ha trovato voi a cui dare la colpa, ma la colpa non è vostra, ok? Quindi... Eh, Sandra De Lutis, no, trasparenti, no, è peggio. Sapete che esempio faccio ogni volta? Cenerentola, non è che quando la fata madrina è comparsegliato il vestito, gli ha detto guarda, fammelo con meno brilluccichini, perché altrimenti mi vedono e poi mi invidiano. No, lei si è presa tutto, vestito, scarpe, carrozza e tutto quello che c'era da prendersi. Non si è agganciata a quella roba. Ha lasciato correre sapete qual è un modo per esercitarci a fare questo vi sentite invidiati invidiate imparate quando vi fanno un complimento un apprezzamento a rispondere grazie senza trovare scuse perché questo chi sta in solab lo sa, mi si secca la lingua a forza di ripeterlo, ma se state in una fase in cui vi siete ritirati, perché avete paura che se esprimete tutto il vostro dono, Sandra De Lutis, allora può succedere che qualcuno vi distrugge con lo sguardo, bene... Combattete su altri campi una guerra contro il disagio che avete dentro e che spesso tutti abbiamo a essere grati a chi ci vede le cose belle che siamo e quindi quando qualcuno ti dice ma quanto stai bene dite grazie ok? senza aggiungere, no grazie, quanto stai bene oggi, no ah, grazie però mi sono svegliata tardi, non mi sono truccata, no, rispondi grazie e mettici un punto, grazie, punto, nient'altro, perché quel grazie vuol dire che tu quell'apprezzamento te lo prendi e ti educhi ad accogliere la bellezza, come faceva Cenerentola, ok? Bene, um, diciamo così, vado, vado avanti perché così cerchiamo di, di stringere, perché sapete questo è un argomento enorme e chi ha fatto i workshop dal vivo o chi sta in sollab lo sa. Um, Cenerentola um, e le sorellastre sono diverse in una cosa fondamentale. Cenerentola si ascolta ed esprime tutta la varietà delle sue emozioni. Lavora, lo fa con una buona energia, anche se potrebbe disperarsi per quello che vive, però cerca di mettere un'intenzione di bene, si impegna, sogna il ballo, è entusiasta. Poi piange e si dispera quando è il momento di farlo, quando perde il vestito e perde la possibilità di andare al ballo. Lei è congruente con le sue emozioni, con quello che le succede. Le sorellastre stanno sempre su solo su un tono dell'umore. Si lamentano perché non hanno quello che vogliono e negano. Talmente tanto che il problema è loro che lo proiettano sugli altri, su cenerentola e dicono che la colpa è sua. Quindi altro step, se tu non vuoi cadere nell'invidia venite imparare ad ascoltarti vivi quello che c'è nella tua vita non guardare solo il male non guardare solo quello che ti manca guarda pure quello che hai perché se tu neghi che sei in una situazione di mancanza e dici che la colpa è tutta degli altri te la prendi con gli altri e con la vita andrà a finire molto male prima di tutto per te prima che per quelli che incontri e um... Cosa fa Cenerentola? L'abbiamo detto, si dà da fare tutto il tempo, eh, lavora, sta zitta, non risponde alle sorellastre, non reagisce. Cenerentola non è un personaggio che reagisce come facciamo noi. Cenerentola risponde. Mettendosi, mettendo le mani in pasta nelle sue cose facendo quello che vuole fare lei perché lei nella testa e nel cuore ce l'ha una direzione sono le sorellastre che non ce l'hanno perché le sorellastre la direzione gliela vuole decidere la madre e loro non lo sanno quello che vogliono Cenerentora lo sa non si fa rubare i sogni da nessuno il suo segreto è che lei continua a desiderare, prima qualcuno diceva che fare, volta la testa e continua ad andare sulla tua strada. Sapete qual è il problema? È brava. Guardate le persone che stanno in Zollab da un anno che hanno studiato, Cenerentola era proattiva. Questo è il titolo del volume 2 Susanna Masi, Cenerentola era proattiva risponde alla vita in modo congruo e non disperde le sue energie. È una donna efficace, infatti raggiunge l'obiettivo. E mh, Sapete, um, Cenerentola non maledice la vita, nonostante abbia tantissimi buoni motivi per maledire la vita. È un'orfana, guardate che situazione di ingiustizia che vive. Eppure lei resta fedele a una visione di bene della vita al di là di ogni fatto reale. Vi dico quest'ultima cosa che molti che mi seguono sanno. Che mi piace sempre dire perché non, non tutti poi sanno questa simbolica, a me i simboli, eh lo so, Maria Grazia Toto, lo so che impazziscono, appunto bisogna fare questo, ma non per loro, ma per te: per te, per tenerti pulita. La cenere. Perché cenere? Perché era sporca di cenere? Ma chi ha inventato questa storia? Era un genio. Perché la cenere è l'elemento naturale, fertilizzante più potente. Ora lasciate stare i fertilizzanti chimici. Ma, non so voi, ma mia nonna metteva la cenere nei vasi dei fiori. E la cenere è un grande... Pulitore naturale sbiancante quindi che vuol dire che cenerentola è sporca di qualcosa che indica che è simbolo per eccellenza di rinascita di capacità di risorgere dai propri problemi dalle proprie fatiche questa è una delle cose che viene più invidiata dalle persone se siete persone che sono che siete rinate da una fatica e cenerentola lo è già per il nome quella è la cosa che viene più invidiata se tu prima funzionavi in un modo e eri eh, in una situazione faticosa in un lavoro che non ti piaceva in una relazione che non ti piaceva e poi cambi mh, incontrerai tantissime persone che ammireranno e altrettante persone che ti invidieranno perché l'essere umano è fatto così prima lo capisci prima bravo Fabio Titta come la finisce prima ci fai conti e prima la tua vita se ne va per una strada buona non ti scandalizzare dell'invidia non perdere tempo a scandalizzarti perché se tu perdi tempo a scandalizzarti gli dai un sacco d'attenzione gli dai la tua energia e la perdi, mentre in realtà la tua energia usala per te e per chi ti è accanto, ok? E le persone a cui vuoi bene, che ti vogliono bene, le persone che incontri. Mm? Hai quattro amiche cenerentola nella tua vita da due anni, insomma, ma si mi sa che le conosco. Allora, mm, quindi... Ripeto, cosa fa Cenerentola? Uno si ascolta, si ascolta e vive tutte le emozioni. Due si dà da fare e sta zitta, non reagisce, ma risponde a quello che le succede nella vita, e ai suoi sogni. Vi piace di più perseguire gli obiettivi, la facciamo più, più smart, però ha i suoi sogni, ok. Um, bene. Uh, come si fa a fare questa roba? Voi direte, beh, uh, chi è in sollab da un po' lo sa, vi voglio parlare un attimo di questa cosa perché poi vi faccio un invito stasera um, speciale, uh, ecco forse ero emozionata anche per questo, chi mi conosce lo sa. È quasi un anno che è nata Solab. Solab è la community, non dico mia perché non è mia, è di tutti quelli che ci stanno dentro. È nata come una scommessa eh, il 10 aprile dell'anno scorso. Infatti il 10 aprile faremo una reunion qui vicino a Pescara eh, con tutti i membri della community. Ad oggi siamo 190 persone è un gruppo facebook all'inizio ora è diventato altro è diventata una piattaforma online una vera e propria academy online una videobiblioteca dove ci sono oltre 150 video di crescita interiore live video brevi dove ciò di cui parlo e parliamo riguarda tutto ciò di cui abbiamo bisogno per dare da mangiare all'anima perché eh, è la nostra interiorità perché in qualche modo noi siamo abituati a lavorare su tante cose sul nostro benessere fisico sulla eh, sulla nostra salute ma eh, spesso ci dimentichiamo che davvero se non iniziamo a cambiare le cose da dentro, e questo è un po' il mio motto, difficilmente la nostra vita prenderà una piega migliore se cerchiamo di aggiustare solo le cose fuori e difficilmente in generale il mondo prenderà una piega migliore. E quindi noi siamo pochissimi, siamo una goccia nel mare, 200 persone, però cerchiamo di davvero ogni giorno di lavorare nel bene e um, eh, co a cosa vi invito? vi invito a uh, iscrivendovi al canale telegram e alla newsletter adesso c'è Andrea, lo ringrazio che vi linka tutto um, eh, da domani parte una sorta di mini corso hm? che ho creato prendendo alcuni video esclusivi creati per la community proprio sulla gestione delle relazioni. Perché? Perché questo è un momento veramente faticoso. E voi direte, è forse solo un momento. E credo che adesso, come non mai, o ci mettiamo seriamente a lavorare su come gestiamo le relazioni e altrimenti... Le cose non si mettono bene per noi in generale se non impariamo a gestire le relazioni tossiche a cercare di curare quelle sane che abbiamo la nostra vita veramente può diventare un inferno e quindi ho deciso di creare questo mini percorso davvero gratuito poi, chi vuole conoscere Solab può conoscerla attraverso questi video e poi iscriversi, c'è anche una promozione come sta scrivendo Andrea, valida fino al 31 marzo, l'abbiamo chiamata la promozione di primavera. Io vi ringrazio per esserci stati e voi sapete, chi mi segue sa che io non chiudo mai la diretta con le mie parole, ma prendo sempre in prestito le parole di qualcuno che scrive poesie. Stasera ho scelto qualcuno che a mio parere scrive poesie in prosa. Lei è Chandra Livia Candiani e quindi io ci tengo a leggervi le sue parole. È una paginetta con la quale vi auguro, vi sembrerà strano, vi auguro di essere persone abbandonabili. Perché a volte quando ci rendiamo conto che Qualcuno ci sta invidiando e quindi in qualche modo sta nuocendo un po' parecchio alla nostra vita. Eh, quando siamo in una relazione tossica che ci sta consumando, a volte l'unica cosa da fare è rendersi persone abbandonabili. E non c'è niente di triste in questo, adesso vi dico perché. Questo dice Chandra Livia Gandiani dal libro questo immenso non sapere. Ho capito di essere una persona abbandonabile, non nel senso che non posso evitare l'abbandono, che mi è ovvio fin da bambina, ma che lo considero una possibilità imminente, talvolta auspicabile. Un tempo pensavo di essere una che abbandona facilmente, ora so che anche se con dolore sono abbandonabile. Voglio dire che quando sento che non ci sono le condizioni per incontrarsi davvero, per intendersi senza troppa fatica, abbandonami è un invito liberante. Non è obbligatorio tenermi, frequentarmi è facoltativo. E questo dà molta leggerezza e grazia all'incontro. Come fanno le libellule forse i volatili in genere. Può far molto male all'inizio, può atterrare, ma poi piano piano si sente che sopra la testa e tutto intorno si allarga un grande spazio libero. C'è più sfondo e un sentore appena accennato di nuove possibilità. L'odore è l'esatto opposto dell'odore di bruciato. Un profumo fresco di bucato appena steso, di pavimento appena spazzato e poi lavato. Con cura, con le finestre aperte. E quindi io vi auguro di uscire dal gioco dell'invidia e di diventare, come dice Chandra Livia Candiani, persone abbandonabili. Vi invito a partecipare al mini percorso sulle relazioni su Telegram, e sulla newsletter, se non avete Telegram, vi ringrazio per esserci stati e vi abbraccio e vi saluto. Vi auguro una buona serata e un bellissimo weekend. Un abbraccio a tutti e grazie.